Ciao bambini, benvenuti alla nuova puntata del corsivo. L'altra volta abbiamo imparato le letterine a forma di anello, quindi la E e la L. La volta precedente avevamo imparato la I e la T. Questa volta andiamo a mescolare un pochino queste lettere che abbiamo imparato e poi impareremo una lettera nuova. Bene, il colore di questa volta sarà il rosa. Per prima cosa andiamo a mescolare la E e e la L. Ve le ricordate? Sono i due anellini, quello basso e quello alto. Quindi preparerò i puntini basso-alto, basso-alto. Mi appoggio sempre alla base della riga di scrittura. Pronti? Anellino piccolo, torno indietro, su, giù, dritta più che posso. Anellino piccolo, su giù, dritto, più che posso, ok? Questi anellini, il volo dell'aeroplanino, una volta basso, alto, basso, alto. Non è semplicissimo, bisogna andare con calma. Riproviamo. Basso, alto, basso, alto. Pronti? Via. Basso, su, dritto, dritto, dritto, Giro su, dritto, dritto e stop. Basso, alto, basso, alto. Vedete, l'importante è che la schiena sia dritta, dritta, perché siano belle e regolari. Giro e su, dritto, dritto. Giro su, dritto e stop. Ancora, basso, alto, basso, alto. Pronti? Giro, basso, su, dritto, basso, su, dritto e stop. Molto bene. Basso, alto, basso, alto. Vedete che non stacco mai la mano finché la parola non è finita. Su, basso, su, basso, stop. La mano deve stare il più possibile sotto alla riga. Ovviamente tra le due pagine diventa un pochino scomodo, ma possiamo salire o trovare la posizione che è comoda per noi. La mano libera, tiene fermo il quaderno, piedi giù, schiena dritta, testa alta. Uno, due, tre, quattro. Pronti? Giro basso su, basso su e stop molto bene il secondo quadrettino sarà il lavoro che farete da soli adesso facciamo il contrario prima la lettera alta e poi quella bassa prepariamo il puntino alto basso alto basso sarà molto importante scendere dritti dritti dritti mi appoggio salgo a destra del puntino scendo dritta Giro basso, su, dritto, dritto, giro basso e stop. Come vi ho detto le altre volte, se non tocco il puntino non importa. I puntini mi aiutano a capire dove andare, ma non è importante toccarli. L'importante è che le letterine si assomiglino, abbiano la stessa larghezza e le schiene il più possibile dritte. Riproviamo. Alto, basso, alto, basso. Pronti? Su con slancio, dritto giù, giro basso su, drittissimo, basso e stop. Ancora, alto, basso, alto, basso. Pronti, su, drittissimo, giro e su, drittissimo, giro e stop. Alto basso, alto, basso. Pronti e su. Giro, dritto, su. Dritto, giro e stop. Lele. Abbiamo scritto una piccola parola. Alto, basso, alto, basso. L e l Ultimo, 1, 2, 3, 4, pronti, su, dritto, dritto, basso, su, dritto, dritto, basso, stop. Riposo le mani, pugno stretto, stretto, le riapro, muovo le dita, stretto, stretto, apro, muovo le dita, faccio gli uccellini. È importante che la mano si possa riposare anche perché qualche volta si rischia di stringere un po troppo la matita se si ha paura di sbagliare invece bisogna cercare di tenerla morbida sempre bene tra le dita come abbiamo imparato si appoggia qui nel buchino e resta morbida no non è anche troppo fiappa e eh, mi raccomando una stretta sicura appoggiata bene oh. La prossima sarà un pochino più difficile. La I e la L insieme. Basso, alto, basso, alto. Quindi avremo la I con la punta, l'anello grande, I con la punta e l'anello grande. Pronti? Spostiamo un pochino più in alto il quaderno. E su dritto, in alto, un bel giro, su, in alto, dritto e stop. Rifaccio vedere, basso, alto, basso, alto, il, il, non stacco mai, basso, alto, basso, alto. Pronti? Dritto, su, drittissimo, su. E un bel giro e stop. Ancora. Basso, alto, basso, alto. Su. Giro grande, su. Giro grande, drittissimo e stop. Uno, due, tre. 4. Su, in alto, dritto, su, in alto, dritto e stop. Tengo fermo il quaderno. 1, 2, 3, 4. Pronti? Su, giro, schiena dritta, su, giro, scendo dritto e stop. Bene. Il prossimo lo farete voi l'ultimo che proveremo oggi sono le lettere a forma di onda proprio perché la mano fa questo gesto forma delle onde ed è l'inizio delle letterine che hanno una forma rotonda quindi saranno la C la A la O la G la Q proviamo ne faremo una grande per partire e due piccole questa volta non faremo i puntini quindi attenzione, seguite bene il movimento. Parto facendo un puntino nella eh, riga più grande in alto. Parto facendo una forma di luna come nello stampatello maiuscolo. Scendo, bello curvo, salgo, stop, torno indietro, su, stop, torno indietro e mi fermo. È importante salire, fermarsi, tornare indietro, poi salire, stop e tornare indietro. Riproviamo, puntino in alto. Pronti, scendo con una bellissima K, su, stop, indietro, stop, indietro. Vedete, sembrano le onde del mare, un pochino come nella grande onda di Kanagawa. Giù, su, giù, su, giù e stop. Ancora. Giù, su, giù, su, giù, stop. Ultimo. Giù, up, giù, up e chiudo. Scendo e stop. Alla prossima!